Ciao, sono Paola, ho 46 anni, eh, arrivo dalla Nigeria da un'esperienza di lavoro all'estero di 10 anni e lavoro presso Big Picture Learning da dicembre. Per me insegnare in una scuola big picture è un po' riprendere l'esperienza che ho fatto negli ultimi dieci anni perché ci sono degli aspetti in comune interessanti, l'attenzione verso gli studenti ad esempio, l'opportunità di avere una grande autonomia con chiaramente una corrispettiva responsabilità, è un'opportunità di vedere una scuola diversa eh, che è veramente dalla parte degli studenti. Essendo che insegno qui a Big Picture solo da dicembre, eh, il mio metodo di insegnamento si sta ancora adattando a, alla classe e a questa nuova bellissima esperienza. Eh, del mio passato, la mia esperienza passata, prendo dei pezzi quindi le lezioni frontali che eh, sto abbandonando sono in realtà un po' una base ma modificata nel senso che mi baso tantissimo sulla proiezione di slide perché sono convinta che eh, l'uso dell'immagine catturi l'attenzione e poi da lì quella è una base di partenza su cui costruire comunque un percorso. Eh, mi piace anche usare il gioco di ruolo e eh, lo uso abbastanza ad esempio quando eh, abbiamo parlato del villaggio neolitico, ognuno di loro aveva una parte nel villaggio giusto per capire com'era la realtà, eh, però appunto la, sono anche convinta che per poter usare diverse tecniche bisogna partire dalla conoscenza del gruppo e il gruppo ancora si sta facendo. Un consiglio ai miei studenti? Appassionatevi, la passione è simile all'amore e quando si ama si dà tutto se stessi.